Collaborazione con Dio parte 1 Il potere degli agenti satanici è grande e il Signore invita i membri del suo popolo a fortificarsi gli uni gli altri edificando voi stessi sulla vostra santissima fede. Invece di collaborare con Satana ognuno impari che cosa vuol dire collaborare con Dio. In questi tempi così difficili Egli ha un programma che deve essere svolto e che richiede un coraggio e una fede atti a metterci in condizione di sostenerci l'un l'altro. Per diventare veri collaboratori di Dio occorrerebbe una maggiore unità. Nessun obiettivo sarebbe troppo ambizioso se la grazia di Dio fosse sui credenti e li rendesse compatti nel sostenere i suoi operai. È proprio quello il tempo di lavorare come dei fedeli amministratori della Sua grazia. I nostri fratelli e le nostre sorelle dovrebbero pronunciare parole di incoraggiamento e di fiducia nei confronti di questi strumenti di Dio, invece di censurarli e di criticarli. Il Signore ci invita a rincuorare coloro che portano delle responsabilità nella Sua opera. Egli esorta il suo popolo a riconoscere la potenza sostenitrice della sua mano manifestata negli strumenti che lui ha scelto. Onorate il Signore sforzandovi di operare sfruttando al massimo le vostre capacità e dando loro quel conforto di cui ha bisogno. Ogni qualvolta vi si presenti l'opportunità cercate di infondere in loro vigore e ispirazione. Noi siamo troppo indifferenti ai problemi del nostro prossimo. Troppo spesso dimentichiamo che i nostri confratelli hanno bisogno di essere sostenuti. Nei momenti di maggiore perplessità e smarrimento, date loro l'assicurazione del vostro interessamento e della vostra simpatia. Se avete deciso di pregare per loro, fate loro sapere cosa state facendo. Diffondete ovunque il messaggio di Dio ai Suoi servitori. Sii forte e fatti animo. Giosuè capitolo 1 versetto 6